Allora dopo aver fatto la nostra corda, aver fatto il loop di sopra e il loop di sotto, ora dobbiamo fare il servizio centrale. Allora intanto prima di fare, di fare il servizio centrale vediamo un attimo come sono venuti i loop. Allora intanto il loop, vedete il loop centrale il loop superiore e il loop inferiore. Così devono essere, eh? due cm e mezzo, circa i due centimetri. Questo di sopra e quello di sotto. Ok. Ora sistemiamo di nuovo la corda, gli diamo qualche giro. Ricordiamoci di dare sempre i giri Vedete così non si svita, non si, non si svita e dobbiamo girarlo in questo senso. E anche il serving lo dovremo girare in questo senso. Ci ricordiamo che dobbiamo fare tutti i serving nello stesso senso. Quindi abbiamo fatto i serving in questo senso, ruotiamo la corda in questo senso qua. diamo qualche piccolo giro e adesso facciamo una stazione preliminare. Allora, queste le corde ormai eh, di ultima generazione, forse se abbiamo ancora qualche vecchio fast flight, non vanno incerate, sono già incerate, quindi non dobbiamo fare altro che con un pezzettino di corda o con un pezzettino di filo da, da punto di incocco eh, togliere addirittura la cera che c'è in più, non solo la cera che c'è in più, ma facendo questo lavoro la rendiamo rotonda. Tiriamo, basta una volta e due volte tre volte e abbiamo risolto il problema. Abbiamo tolto la cera in più e abbiamo reso la corda bella rotonda. Ora non dobbiamo fare altro che fare il servizio centrale. Allora abbiamo la nostra vecchia corda, la posizioniamo, la posizioniamo insieme per vedere dove è il punto di incocco il punto di incocco è qua vedete questa corda qua è una corda industriale è stata fatta è stata comprata fatta e non va bene perché è fatta per arco olimpico addirittura è fatta male non è né per arco olimpico né per arco olimpico allora tenete presente che Uh, il, la parte superiore del servi per regolamento non deve cadere all'altezza dell'occhio quindi quando siete i campioni italiani perché normalmente è lì che vi fanno questa, queste prove vi fanno andare in ancoraggio alla massima distanza quindi normalmente se fate altri fili vi fanno andare in ancoraggio ai 50 metri e la parte superiore del servi non deve cadere all'altezza dell'occhio se fate il 3D vi fanno andare in ancoraggio a 30 metri e non deve andare all'altezza dell'occhio e a 18 metri. Quindi teoricamente quando vado a fare il servizio centrale devo fare attenzione affinché la parte superiore del servizio non vada a cadere negli occhi all'altezza dell'occhio né a 50 né a 30 né a 18 metri. Lo so, eh, non serve a niente, è una cosa che non serve minimamente a niente, però le regole sono queste e i giudici di gara sono lì per far rispettare le regole, quindi anche se una regola è astrusa, eh, ci dobbiamo adeguare, non c'è alcun dubbio. Allora, questa parte la teniamo un po' più in avanti, io penso sempre che bisogna tenere un pochettino di più, quindi diciamo tre dita. Io la tengo sempre a tre dita dal punto di incocco, quindi metto un segnale in questo punto. A tre dita circa dal punto di incocco, della corda vecchia. Quindi lo faccio un tantino più grande. Qua non devo fare altro che andare a vedere dove ho i 5 metri e devo avere la, la patelletta che mi protegge la corda. Quindi normalmente i 5 metri io ce l'ho in circa qua, quindi questa lunghezza va più che bene, bisogna solo aumentare un tantino quella di sopra affinché non serva niente, ma affinché non mi vada a cadere all'altezza dell'occhio. Faccio anche un segno qua di dove deve finire il serving, ecco, perfettamente bene, e ho già fatto un segno. Per quanto riguarda il punto di incocco, anche se non mi serve perché ho l'inizio e la fine e quello che mi servono, poi andrò a posizionare il punto d'incocco opportunamente. Eh, lo dico, lo ridirò eh, più volte, lo dirò anche alla fine, il punto d'incocco nell'arco nudo eh, non è raro averlo a 4 ottavi e la normalità avere il punto d'incocco a un centimetro dallo zero, che sono 3 ottavi. Quindi la normalità è 3 ottavi, può essere 2 ottavi come può essere 4 ottavi o addirittura anche 5 ottavi. Non è un grosso problema per quanto riguarda l'arco nudo. Non vi do mi dovete minimamente preoccupare se eh, il punto di incocco è più del normale come normalmente uno può pensare nell'arco olimpico. Quindi una volta che abbiamo segnato la prima e l'ultima parte del nostro servi, andremo a fare il servi. Anche questo lo dovremo fare in senso, eh, nello stesso senso che abbiamo fatto il loop, senza nessun problema. Poi andremo a posizionare il punto di cocco e eh, ci saranno altre cose da dire per quanto riguarda i giri della corda. Normalmente si danno tre giri ogni ogni pollice della corda ora andiamo a prendere la macchinetta per fare il serve ok ora facciamo il serve centrale abbiamo visto che abbiamo fatto i due loop ora eh, non ci resta che fare il serve centrale abbiamo fatto due segni uno qua e uno qua, questo è il serving superiore, questo è il serving, la fine del serving inferiore, abbiamo già visto perché lo dobbiamo tenere in questa posizione. Allora intanto per ehm, iniziare il serving non è necessario far passare la corda all'interno ma basta unicamente, leggermente, basta unicamente fare un doppio giro, così arrivare fino in fondo, tendere leggermente e poi iniziare a ruotare e a iniziare ad avvolgere il serving sulla corda. Ecco vedete, con il serving avvolto sulla corda. Una volta effettuati i primi 4-5 giri, questo non ha più una grossa importanza, lo teniamo dritto per una dozzina di giri in modo tale che la corda sia ben ferma nel suo interno una volta effettuati 10-15 giri lo possiamo tranquillamente togliere tagliare e poi lo brucieremo ecco, ora abbiamo iniziato la prima parte e dobbiamo arrivare fino al secondo segno qua eh, ci teniamo un centimetro un centimetro e mezzo prima perché ricordiamoci che dobbiamo fare la chiusura così vediamo anche come farlo iniziamo la nostra il nostro avvolgimento del servin centrale a me piace ben stretto quindi la corda la chiudo abbastanza la, la vite la vite del serving la vite della macchinetta in questo momento sto usando una macchinetta di tipo economico vanno più che bene tendono il serving in modo uniforme senza nessun tipo di problemi basta che seguiate le istruzioni per quanto riguarda eh, come far scorrere il serving all'interno della macchinetta se volete la, una macchinetta di livello superiore, eh, c'è solo la Biter che è di livello superiore e viaggiola leggermente. Però diciamo che anche con, queste, con questo tipo di macchinetta per fare il serving va più che bene. Ricordiamoci dove è il segno, sì, Ricordiamoci anche che il serving va come avvolto, come il lupo, sempre nello stesso senso. Sempre nello stesso senso. Vedete che va avanti da solo, non c'è nessun grosso problema. Ah, una cosa, proviamo con la, la cocca, deve pinzare e ruotare. Cioè, non deve pinzare e rimanere fermo. Quindi pinziamo, vedete che ruota. Questa è, è perfetta a questo punto, ok? ha pinzato non scende ma ruota tranquillamente se ruota è perfetto se non ruota eh, dovete usare un serving più, più piccolo di diametro più piccolo questo è uno 0,26 e va benissimo eh, oppure se, se ruota troppo se non pinza bene basta inserire all'interno un altro filo cioè non lo tagliate qua, lo lasciate e girati intorno con il filo all'interno in modo da ispessirlo finiamo vedete com'è semplice praticamente se utilizzate questo sistema per far ruotare la macchinetta la macchinetta va avanti da sola senza nessun problema siamo quasi arrivati alla fine non dobbiamo fare altro che effettuare quella manovra con quel metodo per poter chiudere il serving, che forse è forse la cosa più ostica, ecco ci siamo quasi, per chi inizia a fare le corde, ma una volta che ci avete preso la mano, ecco siamo arrivati a circa un centimetro e mezzo dalla fine, smollo la, la leva, la smollo leggermente, la corda riprende un tantino posizione, vedete Dobbiamo arrivare fino qua e abbiamo lasciato questo spazio. Ora tiro verso di me 40 cm e gli vado sopra. Tengo fermo col dito e ci vado sopra. Ok. Questa è la posizione. Vedete, non si muove più. Io non devo fare altro che adesso entrare all'interno con la macchinetta in questo senso per poterlo poi svolgere al contrario. Quindi ci entro dentro. Uno, due... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, basta. Ci tiriamo indietro, chiudiamo bene mi serve il serve, contro e ora vedete che vado sopra il filo che ho tirato per poterlo chiudere. Ci vado sopra. Da una parte avvolge e da questa parte si svolge. Qua avvolgo e qua si svolge. In modo tale che vado a coprire il filo che gli ho fatto passare di sotto. Quando avrò finito tirerò il filo e il loop, il, il serving, la fine del serving si chiuderà automaticamente. Con i miei 12-13 giri. Ecco ho finito, ora non mi resta che tirare. tiro, tiro, tiro e tolgo i giri che si sono fatti per inerzia, ecco vedete il, il serving l'ho fatto passare di sotto e lo riavvolto e in questo modo l'ho tirato. Adesso non mi resta che tagliarlo, bruciarlo leggermente in modo che automaticamente si chiude, anche questo gli diamo una bruciatina ed ecco che la corda è fatta un'altra cosa eh, siccome dobbiamo ancora fare il punto d'incocco e la corda è cambiata una corda nuova eh, va a variare il, lo spike dinamico della freccia, c'è poco da fare e quindi dobbiamo fare un con una, una minimo di messa a punto dobbiamo farla eh, intanto il punto d'incocco non lo facciamo già definitivo. Utilizziamo eh, questi nastri adesivi che sono quelli delle cocche che sono, vanno benissimo per fare un punto d'incocco provvisorio. Come facciamo? Beh, togliamo il, la carta che lo tratteneva e abbiamo visto che il punto di incocco andava più o meno qua. Cominciamo a fare il punto di incocco inferiore e ci mettiamo il nostro nastro adesivo. In questo modo che uno e un altro di sopra. Ricordiamoci che il punto di incocco nell'arco nudo può essere tranquillamente nei tre ottavi, cioè la base è tre ottavi, può essere un ottavo di meno, un ottavo di più. Addirittura senza nessun tipo di problemi può anche essere 5 ottavi. Quindi non spaventiamoci minimamente del punto di incocco nell'arco nudo. Certo più è basso meglio è, però tranquillamente 2, 3, 4, 5 ottavi siamo assolutamente, ve lo assicuro, nella normalità. Anzi, ehm, la guida ehm, fita dice di partire comunque con 3 ottavi il punto di incocchio inferiore dallo 0 ecco riproviamo un attimo con la cocca che ho perso prendiamo una freccia Ci entriamo dentro perfetto benissimo la corda l'abbiamo fatta possiamo smontarla Ricordiamoci, come abbiamo visto, che il punto, il loop superiore, vedete che non è arrotolato, deve essere morbido, l'abbiamo fatto molto morbidi tutte e due. Il punto di inco il loop superiore deve essere più grande di quello inferiore. Queste sono le giuste misure, devono essere così, ok? Devono essere esattamente così. Grazie.